Piaccia, -pia play, premi, like, ci stanno le tigre online uh! Clicca e condividi, uomo, che non basta mai Ma, Maximi Maxi, <SILENZIO> sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non sei altro è ombre bre, matalo, matalo <SILENZIO> Camperon dietro la gru <SILENZIO> Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube Se dici tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare è sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo glitch eh, per fare soldi da soli ragazzi è un glitch abbastanza semplice i requisiti sono che dovete stare in una sessione solo in vidi avere un centro operativo mobile e una Sultan RS ragazzi funziona solamente con la Sultan RS quindi fate bene attenzione solo quest'auto il primo passo che dovete fare è con la Sultan RS dentro al centro operativo dovete uscire con la Sultan una volta che siete usciti dal centro operativo con la Sultan RS il prossimo passo è semplice andatevi a schiantare contro il centro operativo tenendo premuto R2 e premete la freccia a destra ragazzi non appena vedete il caricamento bianco, questo che state vedendo dovete lasciare R2 una volta che siete dentro premete triangolo per salire da fuori al veicolo e poi tenete premuto la freccia in basso accelerando dopo un pochino quando siete quasi vicino al muro del centro operativo rilasciate il tutto prima la freccettina e poi r2 insomma l'acceleratore se il glitch è andato bene vi ritroverete in questa situazione guardate la live che ho fatto qualche attimo fa magari vi sarà un pochino più chiaro lì ho fatto svariati tentativi qui diciamo che ho fatto un breve taglio sui tentativi che ho fatto una volta che avete fatto questo procedimento il secondo passo ragazzi è comprare eh, l'officina più armerino una volta che avete fatto questo il glitch è fatto eh, cioè abbastanza abbastanza elementare ragazzi quindi andiamo a comprare l'officina e ci ritroveremo l'auto ovviamente dentro l'officina come state vedendo ragazzi qui c'è l'auto bella e pronta per essere duplicata quindi a questo punto l'unico altro passaggio che ci rimarrà da fare è andare nel nostro garage dove abbiamo le LG o i Vespini, i Faggio insomma quello che volete e andiamo a prendere una LG RH8 normale insomma no? una LG a costo zero ragazzi per eh, poterla duplicare per poterla trasformare in sultan custom allora ragazzi non guardate me io in questo video sto usando delle sultan eh, che, che non mi servono anzi delle LG che non mi servono scusate però voi usate usate le lg rh8 normali ovviamente non usate le lg rh8 retro custom insomma no io perché le sto buttando non so cosa farci eh, quindi nulla allora a questo punto che cosa dovete fare uscite dal vostro garage vi dirigete verso il centro operativo lasciate la lg entrate nel vostro centro operativo e fate semplicemente un cambio targa ragazzi è abbastanza semplice quindi io vado a salire sul, sulla sultan faccio un cambio targa e il gioco è fatto ragazzi ovviamente eh, come vedete Qui ho le targhe bloccate perché comunque ho una targa alfanumerica. Invece nella live non avevo le targhe bloccate perché avevo una targa fantasma. Ma di quello parte... parleremo in un prossimo video, ragazzi, vi porterò il video di come fare una targa fantasma, quindi state tranquilli, dopo di questo ci sarà un altro video che vi spiegherà come fare la targa. Una volta cambiata la targa, basterà rientrare dentro al, al vostro garage e continuare a fare la duplicazione ragazzi è abbastanza semplice non c'è nulla di difficile in questo glitch penso che pure un bambino di 5 anni, 6 anni anche se non dovrebbe giocare a GTA riuscirebbe a fare questo glitch quindi. Insomma è un glitch per tutti è veramente veramente facile Ripeto io sto usando le LG retro custom Ma voi dovete usare LG normali ragazzi Quindi non mi fate domande Perché stai usando le retro custom Sto usando le retro custom perché non, non avevo voglia di comprare lg a costo 0 mi faceva fatica poi avevo fretta e tutto il resto quindi vado nel centro operativo cambio la targa e il gioco è fatto un'altra duplicazione è stata fatta ragazzi vi faccio vedere che eh, il glitch è attuale come state vedendo non è un fake cambio la targa il gioco è fatto ragazzi ritorno nel mio garage e lì avrò il clone detto questo ragazzi andate a vedere eh, vedete fino alla fine del video insomma perché vi faccio vedere le targhe che sono eh, uguali quindi non dovete farlo con queste targhe uguali perché altrimenti prenderete il blocco questo ve lo, ve lo posso garantire anzi lo prendete pure con le targhe personalizzate quindi eh, fate molta attenzione detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti I'm a rider, still I'm just the simple man. All I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International. Player with the passport, just like a Latin switch Get you anything you ask for, either him or me. The champagne in the sea. Favor of my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed. Be what my foes need. Make some mojis, fuck, you don't need. Approaching them with a passion for the long day. But I've been driven by tracks in a strong way. Your body is banging, baby I love the way you're flowing Time to give it to daddy yeah. Chicken and tell right me how you want it for me